Ciao! Benvenuto al nuovo Video Help di TVSAT, dove ti spiegheremo come vedere i canali HD presenti sulla nostra piattaforma. Devi sapere che hai due possibilità. La prima, tramite un decoder HD certificato TVSAT collegato ad un televisore HD. E la seconda, tramite una cam certificata TVSAT inserita all'interno di un televisore HD certificato TVSAT o compatibile con le cam certificate TVSAT. Ora, per scegliere il decoder HD adatto alle tue esigenze vai sul sito www.tvsat.tv e clicca sulla voce I prodotti e poi clicca su Decoder. Se vuoi un consiglio puoi cliccare su Serve un aiuto nella scelta oppure puoi selezionare dal menu a tendina la voce Tipologia e cliccare HD o HD Recorder. Potrai scegliere a questo punto il decoder che fa per te e acquistarlo anche direttamente online. Per vedere i canali TVSAT ti ricordiamo che è necessario attivare la Smart Card HD che è presente nella confezione del nuovo decoder. Per vedere sempre i canali HD presenti su Sat in alta definizione ti basterà collegare il decoder al tuo televisore HD. Utilizzando un cavo HDMI. Collega il decoder alla tua parabola orientata su Hotbird EUTELSAT 13S, inserendo il cavo coassiale nell'apposito ingresso. Ti ricordiamo che è possibile collegare il tuo decoder a internet per utilizzare i servizi on demand. Ora, sei pronto per vedere la TV in alta definizione con TVSAT. La seconda possibilità per vedere i canali HD è scegliendo una delle camme indicate sul nostro sito www.tvsat.tv. Clicca su I prodotti. Clicca su cam Seleziona una delle cam presenti. Per verificare se il tuo televisore è certificato TV Sat o compatibile con la cam, clicca su Dispositivi compatibili con questa cam. Seleziona la marca e clicca su Cerca. Qual è il passaggio successivo? Collega il televisore alla tua parabola orientata su Hotbird Eutelsat 13 Est. Utilizzando il cavo coassiale ed effettua la sintonizzazione dei canali TV-SAT. Ti basterà poi inserire la cam all'interno dello slot disposto sul retro del tuo televisore HD e attivare la Smart Card HD che hai trovato nella confezione. Semplice, vero? E se hai bisogno di assistenza, scrivici direttamente a customercare.tv.tv Buona visione!